Cos'è un semifreddo e quali sono magari le difficoltà che uno può incontrare durante le lavorazioni, eh, così da far anche capire un po' alle persone che sono meno in questo mondo come com fare? Beh, allora, innanzitutto, secondo me, parliamo di un semifreddo, una struttura, una via di mezzo tra un gelato e una torta che va servita in positivo a più 4 quindi una struttura che andremo a consumare a circa meno 8 gradi e avrà, eh, a differenza di un gelato, una consistenza più areata, quindi più leggera. Eh, la difficoltà è, eh, soprattutto credo in questa gara, trovare la temperatura perfetta anche al cuore, al centro della torta, perché il rischio maggiore è di avere una parte esterna più calda rispetto a quella interna. Eh, solitamente io quando faccio un semifreddo soprattutto da competizione lo vado a far eh, temperare in un igloo quindi in un ambiente chiuso dove eh, l'umidità all'esterno rimane la stessa e soprattutto va in temperatura gradualmente quindi al momento del taglio riesco a avere perfettamente la temperatura sia all'esterno del dolce che all'interno del dolce uguale direi che eh, più in specifico di far parlare il maestro dei maestri che eh, Danilo Freguglia che è anche stato, è anche tuttora il mio maestro numero uno e technic, eh, lui è un tecnico quindi sa meglio di me che sono un pasticcere Spiegare anche, eventualmente, altre definizioni di questo dolce che, eh, diciamo, in, nella pasticceria è un po' difficile trovare, nel senso che lo troviamo più in gelateria. Perché? Perché è un dolce che va, appunto, eh, difficile da gestire in temperatura. Ecco, darei la parola al maestro, dei maestri. Massimo, prende sempre in giro, è simpaticissimo spiegato molto bene il concetto di semifreddo. Il semifreddo ha eh, esattamente le caratteristiche che dice Massimo. Deve essere prodotto eh, alla temperatura di meno 20, meno 19, meno 20. La temperatura però di degustazione è attorno ai 7 gradi. Eh, è abbastanza difficile calcolare eh, gli zuccheri che hanno potere anticongelante Normalmente in un semifreddo dovrebbero essere il 16-19%. Ho visto che alcune ricette eh, non erano il 16-19%, però ho visto che i ragazzi hanno utilizzato come, anticongelante, come potere anticongelante dell'alcol. Vado bene, vuol dire che hanno studiato bene la lezione ed erano molto preparati. Eh, la cosa più importante è nella combinazione dei vari strati del dolce l'effetto della masticabilità, dobbiamo avere sempre presente la fase croccante, la fase sponge e la fase cremosa e adesso eh, questo lo andremo a vedere quando la andremo a degustare chi ha rispettato al meglio questi rapporti e le proporzioni tra le tre fasi diverse in masticabilità e poi la cosa più importante è il gusto. Vedo che sulle decorazioni si stanno dando molto da fare, per cui penso che sulla decorazione eh, ci saranno delle cose meravigliose. Eh, voglio vedere sotto l'aspetto del gusto e del taglio del dolce come andranno le cose. Lo vedremo, questo lo vedremo dopo però. Grazie.